In questo nuovo vlog Dove siamo? A Udine <ride> Ciao a tutti ragazzi Stamani parlo io No Stamani inizio a parlare io ma uh, No, Jimmy ma... allora eh, Se devi fare come hai fatto per il tuo vlog uh, Del mobile Che hai Boia. fatto l'intro 800 volte Davvero? La fai una volta faccio Una volta Via vai mm. Intro Buongiorno ragazzi Oggi inizio a parlare e io E sono anche ragazze Ragazzi inteso come tutti, <ride> ma che palle! Vabbè, già... Sì, ciao a tutti ragazzi e ragazze, eh, sono Jimmy, sono alto 1,79 m, va bene così e... dentro, cioè non 1,80 m, quindi sono proprio sfigato, 1,79 m Ecco vai, e inizia a parlare alla fine, <ride> sì, sì. no perché sai la mamma non mi ha fatto tanto alto, mannaggia la mammina! Allora, stamani stiamo andando a Udine Ok, a fare, non lo so, la presentazione di un macchinario per il fitness Per la riabilitazione No, oh. fighissimo, io ho visto ieri il video, è fighissimo Però sono quei macchinari che non trovi da nessuna parte Quindi boh. No. Ah, è un evento di Canali System L'evento sarà domani, mentre noi abbiamo deciso di andare oggi Così visitiamo un po' Udine Abbiamo provato il pranzo al sacco e mangeremo on the go in piazza. Cosa abbiamo per pranzo? Beh, tu cosa hai? Eh, me l'ha fatto la Silvia. Quindi, allora io ho orecchiette con zucchine e tonno, pomodori e pomodori. Siamo io ai pochi di pomodori: ho couscous, zucchine pomodori, avocado, ceci, tonno. Chi più ne ha ne mette, insomma, eh. Mm -hmm. Timone limone cipolla no cipolla come mai guidi te Silvia? Perché sono una bomber no in realtà perché io non so come mai ma appena tocco il volante subito mi prende sonno e quindi è, è, è potentissima sta cosa io non, non capisco perché però diciamo che tra i due si guido io che è sì. meglio va poi vabbè vuoi guidare lei ho metto sto... la musica questa musica, mi raccomando solo solo Cici d'Agostino ma è Udine Sud, Udine Nord? eh, devi mettere il eh, dai, a dopo dobbiamo mettere il navigatore Beh, navigation sì, del... sì. time sì. oh yes Udine ci piace cibo, cibo Cibo Cazzo il cibo Cazzo il cibo? Chi il cibo? Giù Oh yes Eh che c'è la no? Oh yes Water, Water. Ah mi do proprio la scatoletta di tonno Posso sgocciolarlo qui? No un po' d'acqua all'erba no, è. fa un Andiamo l'acqua all'erba, via, annacchiamo quest'area Ho aperto la scatoletta di tono e non c'è l'una, che tristezza Cioè, no scusa Lei la vaschetta piena, io la vaschetta vuota Ma perché è una vaschetta diversa? Non è una vaschetta diversa Guarda che solo è Solo che te i tre quintali io ne ho 100 grammi Stai dicendo? Vabbè, non, non ti do nulla solo perché l'hai fatto te, guarda Sarebbe da appigliarti tonno vecchie <ride> però non ho messo il telefono no. uno ok quindi questo ascensore studio. è molto piccolo praticamente saranno 80 cm per un metro e mezzo un sì. metro e sì. mezzo è un attrezzo ginnico lo so 103 Ma lo vedi era aperto Se l'ho detto era aperto eh, eh, Scusa Senti l'odore di buco! odore oh, di pulito Quello che non c'è mai a casa tua mm. <ride> Guarda Accendi la luce No non c'è una grande No scusa è questa porta Tu non c'è eh no, io, io, io dormo in bagno che bello! Ma la porta non ci chiude? Vabbè, dormiamo con la porta c'è aperta <ride> Qual è il tuo problema? <ride> 33 <ride> Che stupido! Non fa ridere! <ride> 33 <ride> Vabbè, se è così facile farti ridere, allora My life is done 33 33 Aspetta! 33 Vieni A scuola ci insegnano. Siamo pronti per visitare Udine